Se qualcuno mi avesse chiesto qualche anno fa cosa sono i centri estivi WISP, avrei detto che sono quel luogo dove in città è possibile far passare delle giornate spensierate, giocose e gioiose di attività motoria ai, ai bambini e ai ragazzi. Oggi, a distanza di due anni dalla, dalla pandemia, è considerato che i, i bimbi e i hanno avuto dei profondi disequilibri in quelle che sono le loro capacità relazionali, ma soprattutto in quelle che erano le loro abitudini, i loro tempi della relazione. Dico che i centri estivi WISP hanno, hanno un grosso, una grossa responsabilità e la responsabilità che gli viene attribuita è quella non solo di fare un servizio alla comunità, ma di fare comunità e fare comunità per i centri estivi Wisp significa utilizzare quello che è l'attività ludicomotoria, quindi il gioco sport, all'interno di quello che è il, il proprio centro estivo e utilizzare lo sport e l'attività ludicomotoria come mezzo principale, come strumento grazie a cui è possibile veicolare quelli che sono non solo nuove modalità relazionali ma anche nuovi momenti di socializzazione e soprattutto iniziare a comprendere quando la diversità, quanto l'altro può essere un elemento che ci arricchisce ed è proprio per questo che vengono strutturati non solo dei giochi motori ma anche dei laboratori e grazie a cui riusciamo a veicolare quelli che sono i messaggi educativi dell'inclusione dell'altro l'altro diverso da noi, l'altro che ha abilità diverse da noi Oltre alle attività di inclusione che vengono svolte quotidianamente all'interno dei centri estivi e alla, alle attività, chiaramente, ludico, lo dico motorie, ci sono laboratori, laboratori che comportano quello che è la possibilità di comprendere quanto importante sia, siano i sani stili di vita e quindi quanto importante sia fondamentalmente l'attività motoria come, come stile di vita, come attività quotidiana, quanto è bello e quanto è divertente fare attività in gruppo, quindi ritrovare il senso della socialità, della gruppalità, della dualità che c'è in sita nei bimbi e i centri di WISP fondamentalmente sono tutto questo, tutto ciò che grazie all'attività sportiva riesce a veicolare i messaggi relazionali di una costruzione, di una comunità che include, che gioca mediante l'attività sportiva, mediante le differenti discipline sportive con l'inclusione, la relazione e la costruzione di una comunità che si, che si basi su quelli che sono i sani stili di vita dei, dei più giovani. Ecco.